Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata per l'orientamento. Io sono Marina Feila, sovrintendente agli studi, qui con me oggi. Per presentarvi l'offerta formativa 2023-2024 ci sarà la collega Antonella Mauri che è la referente regionale presso il nostro ufficio supporto autonomia scolastica. Poi abbiamo e ringrazio anche i colleghi del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, in particolare abbiamo la uh, coordinatrice, la dottoressa uh, Riccardi e abbiamo anche il collega Paronna che si occuperanno di presentare eh, la parte relativa ai percorsi di istruzione e formazione professionale unitamente a un quadro su quello che è il fabbisogno eh, da parte delle nostre aziende, quindi eh, il taglio della serata di oggi non sarà soltanto legato alla presentazione dei percorsi di istruzione, quindi licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali, ma anche un momento proprio dedicato a quella che è l'istruzione e formazione professionale. Proprio perché come abbiamo anche detto in più occasioni è importante valorizzare, sono contenta anche che ci siano in sala alcuni ragazzi, quelli che mi rivolgo a voi in particolare, e i vostri talenti, eh, utilizziamo adesso questo termine, quelle che sono le vostre attitudini. Non ci sono scuole di serie A o di serie B. Non è che bisogna andare per forza in un liceo se ho la media del 9 o del 10 oppure se ho delle, qualche difficoltà devo andare in un altro uh, grado di ottime. Oh, tipo di istruzione, professionale o meno. L'importante è proprio anche eh, capire quali sono i nostri interessi, qual è il nostro impegno, se abbiamo anche delle altre attività che eh, svolgiamo magari oltre a quelle scolastiche. Eh, non so, sentite bene o anche giù in fondo? Ok, perfetto. E quindi, come vi dicevo, eh, bisogna fare attenzione alla scelta, è una scelta importante, siete ancora eh, piccoli, tra virgolette, nel senso che è chiaro che avete 13 anni e magari a volte può anche spaventare, fare una scelta per un quinquennio e poi anche già avere le idee chiare su quello che si deve fare magari in un percorso poi universitario oppure lavorativo. Tuttavia la terza e media, ma anche prima, dovrebbe portarci a fare, aiutate ovviamente dai vostri genitori e dagli insegnanti, eh, questa, questa scelta. E, per quanto riguarda, ecco un piccolo eh, invito che, che vi faccio, è di seguire, vediamo se i ragazzi lo sanno, il consiglio orientativo. Sapete ragazzi il consiglio orientativo, ve ne hanno parlato gli insegnanti a scuola? Sì, ecco, ok, perfetto. Allora questo consiglio orientativo non è che si deve prendere soltanto per vedere, mi hanno indicato la scuola X piuttosto che la scuola Y, nel consiglio orientativo emergono tutte quelle che sono state delle attività svolte in questi, in questi anni, nel triennio e anche gli insegnanti che probabilmente vi conoscono un po' di più perché avrete spero degli insegnanti anche dalla prima che vi hanno portato in terza, che vi possono quindi aiutare, consigliare ai genitori comunque quale percorso andare ad intraprendere. E purtroppo, questo l'ho già detto anche in altre serate, questa è quella conclusiva qui ad Aosta, ne abbiamo fatto una a Morgè e una anche ieri in Bassavalle, è emerso soprattutto dai dirigenti delle scuole superiori che abbiamo un alto numero, soprattutto quest'anno, di passaggi, cosa vuol dire? Di studenti che al primo anno delle superiori, in questo periodo e alcuni purtroppo già anche prima, a novembre eh, si sono resi conto che la scelta fatta eh, non era quella desiderata, che probabilmente c'erano delle difficoltà e quindi volevano andare in un'altra scuola. Purtroppo però si trovano in una lista di attesa. Cosa significa? Che le scuole eh, si sono organizzate, hanno avuto l'organico, gli insegnanti per attivare x numero di classi. Quindi se c'è una classe già di 24-25 alunni, ecco non abbiamo classi con 30-31 alunni fortunatamente, però non è che si possono accogliere poi... 4-5 studenti in quella classe, ci sono anche degli alunni con bisogni educativi speciali, con disabilità, quindi magari anche una classe che forse ha 21-22 alunni, però se ha anche eh, dei ragazzi che hanno bisogno di particolari attenzioni o di fragilità, non è che si possono prendere altri 3-4 studenti. L'altra cosa che forse i genitori non sanno e che magari anche voi non sapete è che l'anno successivo non è che è poi così scontato che magari se l'anno tutto sommato eh, sono riuscito a rimanere in quella scuola però voglio cambiare l'anno dopo lo posso fare, perché chi avrà priorità a iscriversi nella classe prima l'anno successivo? Quelli della terza media, quindi gli studenti che sono in un percorso di prima superiore, che magari vogliono ancora dopo la fine della prima, cambiare magari il percorso, di nuovo non è così scontato che questi studenti riescano ad andare in quella scuola. Uno dice vabbè ma c'è anche la seconda scelta, ecco facciamo attenzione, dopo lo vedremo un po' più nel dettaglio, a che cosa significa effettuare questa seconda scelta, non è che io ne faccio una, la prima, poi non mi piace e a ottobre novembre mi sposto nella seconda, la seconda scelta, come il Ministero fa a livello nazionale, addirittura il Ministero ne mette tre, serve solo nella fase di iscrizione, cioè qualora non fosse possibile, questo all'amministrazione, far partire, attivare il corso, magari perché non si arriva a 20 alunni, ad esempio, che è il numero minimo per l'attivazione del percorso, a quel punto allora subentra la seconda scelta. Okay. oppure magari faccio una scelta di una scuola paritaria, quindi non supero magari il test, non riesco ad entrare, allora c'è la seconda scelta, ma non è che perché io ho fatto, ripeto ancora una volta, una seconda scelta, non mi piace la prima, allora posso decidere poi di andare in questa seconda scelta. Quindi ecco, mh, vorrei proprio veramente sottolineare questa importanza del consiglio orientativo di quello che è eh, una scelta non fatta magari anche se so che a volte è difficile, perché i miei compagni, quelli che sono più amici, vanno in quella scuola lì, allora vado lì, perché mi hanno detto che lì non c'è proprio un bell'ambiente e quindi forse non conviene andare a fare quel percorso, ecco lo so che può sembrare magari adesso un po' banale quello che dico, purtroppo però alla fine magari molte scelte si fanno anche tenendo conto non di quelle che sono veramente delle attitudini o quello che è l'impegno che io magari riesco a dedicare allo studio e poi purtroppo abbiamo questo discorso di passaggi e anche di abbandoni, il tasso che abbiamo purtroppo in Valle d'Aosta di dispersione scolastica è abbastanza elevato perché siamo intorno al 14%, poi abbiamo dei buoni risultati come ho detto anche in ottobre, in altre occasioni sui test invalsi, sulle prove comunque eh, che si fanno anche a livello nazionale, però purtroppo un elemento di riflessione su cui tutti dobbiamo lavorare, quindi oggi sono molto contenta che ci siano così tanti genitori presenti perché proprio la transizione tra il primo e il secondo ciclo, tra la terza media e la prima superiore, è uno step, un passaggio eh, importante. Riceverete quindi un po' di informazioni, però queste slide che noi proiettiamo eh, le potrete trovare sul sito di WebEcol, in ogni istituzione scolastica c'è comunque un referente per l'orientamento che vi potrà supportare, la professoressa Mauri e i colleghi del Dipartimento delle Politiche del Lavoro saranno comunque a vostra disposizione eventualmente per anche domande eh, che ci saranno a fine della serata o comunque anche eh, prima delle iscrizioni, qualche data visto che la circolare ministeriale è uscita e noi a livello regionale la faremo uscire nei prossimi giorni, inizieranno il 9 di eh, gennaio, quindi un lunedì a partire dalle ore 9 e eh, andremo a differenza del ministero che va fino al 30, noi abbiamo anche Sant'Orso eccetera, quindi andiamo invece noi fino a venerdì. 3 febbraio, okay? quindi diamo qualche giorno eh, in più. Quindi avete ancora tutto il tempo per poter andare agli stand, alle scuole eh, a porte aperte, quindi ci sarà sia su dicembre anche su gennaio eh, altre date che vi permetteranno quindi di visitare assieme a voi ragazzi e ai vostri genitori le scuole, perché poi leggere sul sito ma andare veramente nella scuola, visitarla, eh, incontrare magari degli studenti che hanno più o meno la vostra età e che hanno fatto questa scelta, credo che sia veramente un'opportunità eh, da sfruttare. Quindi io non mi dilungo oltre, lascio la parola... Eh, ai colleghi, finita questa oretta, ecco così vi do anche la tempisca di presentazione, avremo una mezz'ora anche di più per un confronto e per eventuali eh, domande. Quindi prego Antonella, ti lascio la parola. Ah scusate, solo per correttezza, ci hanno chiesto i referenti altri genitori eh, la possibilità di registrare questa serata, quindi la registreremo giusto per correttezza se qualcuno poi di voi ecco, vuole anche intervenire, sa che comunque è registrato, lo pubblicheremo su web e non è che lo mandiamo in giro, però giusto perché voi lo sappiate per dare la possibilità anche ai genitori che non sono riusciti a venire oggi in presenza di riascoltare in particolare la descrizione dell'offerta formativa. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Antonella Mauri e vi presento i percorsi che si aprono ai ragazzi superato l'esame di stato di primo ciclo, cioè eh, l'esame di terza media. Allora come vedete nella, nella slide ci sono tre percorsi quinquennali, licei, tecnici e istituti professionali e eh, ci sono poi i percorsi triennali e quadriennali delle IFP istruzione e formazione professionale che eh, lasciamo presentare al Dipartimento della, delle Politiche del Lavoro. Noi ci concentriamo sui eh, primi tre percorsi, cioè sui percorsi quinquennali. Allora qui vediamo eh, alcune delle caratteristiche peculiari e eh, anche del, delle finalità che intendono promuovere queste tipologie eh, di, di scuole. La finalità del, del liceo è quella di eh, creare una cultura generale nel, nello studente e eh, non soltanto questo. Eh, lo scopo fondamentale eh, è quello di insegnargli ad assumere uno spirito critico, a problematizzare, a contestare ad avere una conoscenza ehm, approfondita della, della realtà e del presente attraverso anche lo studio della, del passato, sapendo istituire dei confronti, delle relazioni ehm, e approfondendo in particolare i nessi ehm, causali. Per quanto riguarda i tecnici eh, possiamo dire che la figura ehm, in, in uscita, il profilo in, in uscita, eh, il profilo educativo eh, è quello eh, che, ehm, che si prefigura attraverso una, uno studente che ha una buona cultura di base ma che ha una propensione pratica maggiore. Eh, I tecnici infatti sono finalizzati a incrementare della, delle competenze eh, di progettazione, di pianificazione, ehm, con un'attenzione particolare, con un focus particolare sui processi. I professionali forniscono una, ehm, una buona cultura di, di base, ma sono ancora più concentrati sul tema della tecnologia, della, degli strumenti, del, delle strategie per realizzare dei, dei prodotti e eh, presentano quindi delle peculiarità e del, delle modalità più applicative ecco qui mh, si ripetono un po' le stesse cose che abbiamo, che me, che abbiamo detto prima diciamo che lo sbocco naturale dei licei è il proseguimento nel settore terziario dell'istruzione, dell eh, per i tecnici e professionali si profilano invece due eh, diverse possibilità cioè l'inserimento nel, nel mondo del lavoro e la, la continuità ancora nel, nel settore te, del terziario ecco la scelta tra licei tecnici e professionali è una scelta che deve essere eh, profondamente legata alla conoscenza dei propri interessi delle proprie capacità e ehm, non c'è assolutamente una una graduatoria l'importante è tenere presente la propria capacità di apprendere la propria modalità di apprendere se è più eh, legata all'astrazione a processi conoscitivi appunto di, di carattere culturale o se c'è più attenzione invece se c'è più facilità ad apprendere in modo eh, laboratoriale attraverso eh, il lavoro in equip o con, con altre modalità. Veniamo ora a illustrare sinteticamente le specificità della, della scuola valdostana. Allora, ehm, notiamo il biplurilinguismo, italiano e francese sono messi sul, sullo stesso piano. Eh, spesso e volentieri nei corsi di, di studi abbiamo l'insegnamento della lingua inglese in DNL, cioè in discipline non linguistiche può darsi che ehm, fisica, matematica, piuttosto che scienze o altre discipline che non sono proprio linguistiche siano insegnate appunto in inglese con metodologia CLIL. Alcune scuole, due in particolare le, le vedremo, eh, hanno in uscita questo ESABAC, eh, vale a dire un diploma binazionale eh, valido sia per l'italiano ehm, esame di Stato e BAC, BAC, BAC laureato. Abbiamo poi um, un'altra caratteristica che è un'eredità del periodo della didattica a distanza del periodo Covid è il rinnovamento della, della scuola in senso digitale. Queste eh, modalità di apprendimento che abbiamo acquisito in quel periodo rimangono tesaurizzate e sono diciamo, una qualcosa in più ehm, che abbiamo fatto nostro nel, nel processo ehm, di apprendimento. L'innovazione è quella apportata dalle classi d'espora. espora, um, il protocollo che è stato firmato recentemente fissa per gli studenti sportivi che raggiungono dei livelli agonistici a livello regionale un calendario e della, delle prove, interrogazioni, verifiche eccetera flessibili. Si cerca di, cioè di salvaguardare sia l'interesse sportivo e sia il, um, la, la riuscita scolastica del dello studente cercando di conciliare questi, questi due interessi e non obbligandolo a eh, scegliere tra due alternative. Eh, viene istituito un patto di corresponsabilità tra la scuola la famiglia e l'associazione sportiva, è importante che si crei una, una sinergia tra, tra il tutor sportivo e eh, il referente ehm, di, questo, di questo progetto all'interno della scuola gli alunni sportivi eh, possono atleti possono eh, usufruire di piattaforme eh, con e-learning ehm, per supplire a tutte quelle lezioni che non possono frequentare in presenza in quanto sono impegnati magari in gare e in allenamenti. Per loro è, anche, ehm, è prevista anche l'attivazione di corsi di recupero e sportelli. Nella nostra regione poi c'è la fortuna di avere i libri di testo gratuitamente o tramite bonus oppure tramite comodato d'uso, prestito con comodato d'uso. Nelle altre regioni ehm, è, è molto onerosa la spesa che le famiglie invece devono affrontare per comprare materiale scolastico e libri di testo. Passiamo adesso eh, ad analizzare il primo segmento, cioè l'istruzione liceale, con le sue caratteristiche. Allora, chi si iscrive al liceo? Chi è interessato a ehm, intraprendere uno studio? continuo e particolarmente approfondito. Non dobbiamo illuderci sul fatto che non ci sia da studiare molto nel, nel liceo, questa è una caratteristica essenziale per cui dobbiamo confrontarci con questa attitudine, con degli interessi culturali piuttosto ampi e eh, con interesse per, per la lettura, per, per analizzare, per, per capire, decodificare la cultura del nostro tempo e eh, sviluppare del, degli interessi anche per, per il passato. Nel primo biennio si consolidano le competenze acquisite nel mm, primo segmento della, della secondaria, cioè nelle, nelle scuole medie, e si iniziano a studiare le materie nuove, le materie di indirizzo. Nel triennio si approfondisce la metodologia di queste, eh, di queste, di queste materie peculiari del tipo di scuola e si allargano sempre più gli orizzonti culturali cercando di instaurare dei legami interdisciplinari e cercando di dare un senso al proprio mondo culturale che si sta costruendo. All'interno dei licei sono in vigore i PCTO, cioè l'ex alternanza scuola-lavoro, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Il numero minimo è un pacchetto di 90 ore che vengono spalmate sui 5 anni del, del liceo. Non è un quantitativo particolarmente elevato se confrontato con, quelli, con, con le altre tipologie eh, di, di scuole, con i tecnici e con i professionali. Allora, adesso eh, passiamo in rassegna un po' tutte le, eh, le offerte della, della nostra regione. Allora, ehm... Scusate, ok. Allora, eh, partiamo dalla, dal liceo artistico. Il liceo artistico è presente solo ad, ad Aosta, per cui eh, per chi lo desidera frequentare è necessario immaginare di spostarsi, di viaggiare oppure di usufruire dei convitti, ce ne sono due nella, nella città di Aosta, il convitto Chabot, il eh, convitto regionale e il, il San Giuseppe eventualmente. Allora, al liceo artistico si dà ampio spazio alle competenze di creatività e eh, di espressione di creatività. Nel biennio eh, le materie di indirizzo sono le discipline pittoriche, sono eh, le discipline geometriche e plastiche. Nel triennio si inizia con la grafica e con la fotografia. Lo studio della storia dell'arte è molto ampio, eh, abbiamo tre ore settimanali in questa, in questa disciplina, non mancano ovviamente le materie scientifiche come matematica e fisica, che sono presenti su tutto il quinquennio, e scienze per i primi quattro anni del corso di studi. Eh, molto spazio si dà anche allo studio del, delle lingue, delle letterature eh, italiana, inglese e francese e della filosofia nel, nel triennio. Il liceo classico è presente solo ad Aosta, le discipline portanti, le discipline caratterizzanti sono il greco e il latino, ma non solo, anche l'italiano e il francese. Eh, lo studio è approfondito soprattutto sulla, sul segmento di carattere letterario e di carattere culturale. Attraverso il greco e il latino si cerca di dare uno, una prospettiva sul, sul passato per eh, giungere appunto allo studio del, del presente, anche grazie allo studio della storia e della filosofia, studiare il passato per capire meglio il, il presente. Eh, storia dell'arte e scienze sono presenti sin dal ginnasio, l'inglese eh, è per, previsto per tutti e cinque gli anni attenzione non bisogna scegliere il liceo classico se non piace la matematica vale a dire, questo non deve essere un criterio eh, per mh, indurre a fare questa scelta in quanto nel liceo classico c'è questo eh, piano eh, di potenziamento della, della matematica e quindi bisogna starci molto attenti nel triennio del liceo classico, per chi lo desidera, sia il liceo classico di ordinamento, sia il liceo classico bilingue, che vedremo successivamente, eh, c'è questa curvatura biomedica nel, nel triennio. Vale a dire, ehm, eh, ci sono 150 ore previste, 50 eh, al terzo anno, 50 nel quarto e 50 nel, nel quinto, in cui gli insegnanti di scienze del, del liceo e ehm, i medici del, dell'ospedale, Parini ehm, tengono delle lezioni di approfondimento eh, sui temi della, della biologia e dell'anatomia. Dell Passiamo adesso al liceo classico bilingue. Um, in, um, nelle discipline sono previste del, degli atelier eh, bilingue, il 30% del, delle ore sono eh, realizzate in francese con la compresenza tra l'insegnante titolare del, della cattedra e eh, un assistant francophone de langue française. Eh, greco e latino, a differenza del liceo classico, qui sono considerate materia unica e sono studiati in modo comparativo si tratta di lingue e discipline classiche l'inglese è studiato nell'arco dei cinque anni la peculiarità del liceo classico bilingue è quello che presenta una dimensione europea c'è molta apertura nei confronti del, degli stage, soprattutto con i paesi francofoni ecco qui non si vede tanto bene l'ultima riga, ecco questa è una delle scuole in cui è attivato il progetto ESABAC per cui maturità, doppio, doppio riconoscimento diploma binazionale. Passiamo al liceo musicale, anche questo presente solo in, in Aosta e partiamo dalla, dalla fine, vale a dire eh, per accedere al liceo musicale è necessario affrontare e superare un'audizione in cui si mettano in luce ehm, le proprie capacità, le proprie competenze, le proprie attitudini eh, quindi mh, bisogna avere proprio una, una vocazione particolare, delle competenze anche in, in entrata. Eh, abbiamo lo studio di due eh, strumenti. Il primo strumento che eh, viene eh, presentato per, per cinque anni, viene affrontato per 5 anni. Il secondo strumento per 4 anni. Eh, le materie caratterizzanti, oltre a strumento, sono la composizione musicale, la storia della musica e eh, le nuove tecnologie musicali. Anche qui si studiano eh, la letteratura, la storia, la filosofia eh, in, in italiano, in inglese, francese, c'è la storia dell'arte, per cui abbiamo anche qui una buona base di preparazione eh, culturale matematica, scienze e fisica sono presenti per i cinque anni. Liceo linguistico. Qui abbiamo molta più scelta, nel senso che il liceo linguistico è presente a Verresse, nella bassa valle, ad Aosta, e qui si tratta di licei linguistici regionali, e poi il liceo linguistico di uh, Courmayeur, che è paritaria, scuola paritaria. Um, qui hanno ampio spazio le lingue come l'inglese e il tedesco e uh, c'è da dire che uh, un'ora settimanale di queste due lingue è riservata a un insegnante di madrelingua che uh, promuove uh, l'ora uh, di, di conversazione in lingua per, per, rendere, per, per facilitare uh, l'uso e l'acquisizione uh, uh, della lingua. Eh, dal quarto anno abbiamo l'insegnamento di una disciplina non linguistica in L3 e in particolare il liceo, eh, scusate, il liceo ling eh, linguistico di, di Verres eh, è la seconda scuola regionale che presenta il diploma binazionale ESAPAC che eh, viene conseguito dopo la realizzazione di un percorso triennale eh, di storia in francese e altre discipline che in parte vengono presentate in francese e in parte in, in italiano. Courmayeur presenta eh, un liceo linguistico con una sezione sportiva e eh, questa mh, quest apertura alla, allo sport è sottolineata dalla presenza di discipline come diritto, economia del, dello sport, scienze e psicologia dello sport. Quindi c'è un'apertura un e una, un focus molto particolare eh, su, su questo progetto. Licei scientifici. Allora, eh, ne abbiamo a Verres e ad Aosta e ehm, questi, questo liceo scientifico di impianto, diciamo così più tradizionale, presenta due eh, opzioni. Queste opzioni riguardano solo il biennio, quindi i primi due anni. A Verres e ad Aosta c'è l'opzione scienze naturali, ciò significa che settimanalmente eh, si studiano scienze per quattro ore settimanali e fisica per due ore settimanali. Nell'opzione fisica, che è presente soltanto ad Aosta, si fa esattamente il contrario, cioè per quattro moduli settimanali si studia fisica e per due moduli invece scienze. È chiaro che laddove eh, l'approfondimento sulla, sulla disciplina è di quattro moduli c'è la possibilità di andare in laboratorio, sperimentare, quindi affrontare le materie non soltanto da un punto di vista teorico ma anche molto pratico. Le discipline caratterizzanti sono naturalmente matematica, fisica, chimica eh, e scienze naturali. Eh, nel liceo scientifico di eh, impianto tradizionale eh, troviamo anche la lingua latina e eh, anche le discipline umanistiche, quindi la, la storia, la filosofia, le letterature, le lingue, hanno un ampio spazio e quindi mh, propongono una, una formazione culturale di base eh, molto, molto ampia, molto, molto approfondita, anche se il focus del, del liceo scientifico è soprattutto sulla, sul metodo. Eh, lo scopo è quello di creare una mentalità mh, critica, e eh, un'operatività un scientifica, una mentalità scientifica che si rivela anche nell'approccio eh, metodologico e nella comunicazione. Allora c'è anche un'altra tipologia di liceo scientifico, ad Aosta soltanto, eh, ed è l'opzione scienze applicate. Anche qui le discipline caratterizzanti, come abbiamo visto prima nel liceo scientifico l'impianto tradizionale: sono matematica, fisica chimica, scienze naturali, invece del latino in questo caso troviamo l'informatica per cui anche qui eh, cultura generale ampia, eh, troviamo una mentalità mh, scientifica, un metodo di, di lavoro tipicamente scientifico però con un approccio più pratico legato soprattutto alle nuove tecnologie. Vediamo adesso eh, il liceo delle scienze umane. Ehm, che si trova ad Aosta e eh, l'opzione delle scienze umane economico-sociale che è presente sia ad Aosta e sia a Verres. Le ehm, discipline caratterizzanti sono la psicologia, l'antropologia e la sociologia, che rappresentano le chiavi di lettura del, del presente, della cultura del, della contemporaneità. Altre discipline molto importanti, soprattutto nel, nell'indirizzo economico-sociale, eh, sono la storia, l'economia, il diritto, e questa tipologia di liceo ha colmato una, un vuoto, diciamo così, culturale che era presente negli anni altri licei europei, ma non eh, nella, ne, nei licei italiani, eh, in quanto non c'era un approfondimento, fino a quando non è stato fondato questa opzione economico-sociale, eh, del, del liceo delle scienze umane con un approccio economico e giuridico eh, particolarmente rilevante. Passiamo adesso all'istruzione tecnica, istruzione quinquennale, che è divisa in due settori, eh, settore economico e settore tecnologico. Prendiamo in esame mh, di volta in volta tutto. Allora, anche qui avevamo visto la durata del corso di studi è quinquennale, abbiamo un diploma di istruzione tecnica in, in uscita con l'indirizzo specifico che eh, si è scelto. Allora, le caratteristiche generali eh, sono mh, quelle che avevamo un po' accennato, che adesso vediamo un po' di approfondire. Innanzitutto, eh, qui viene fornita una buona base eh, di cultura generale, questo non dimentichiamelo, perché anche qui si studiano le lingue, eh, si studia la storia, si studia eh, l'italiano, si studia la letteratura, ehm, però, ehm, diciamo, le caratteristiche rilevanti eh, e rimarchevoli sono la didattica di laboratorio, quindi non, non soltanto un apprendimento di carattere teorico ma una messa in pratica di quello che si apprende. Qui infatti vediamo che le ore dedicate eh, alle competenze trasversali e l'orientamento, percorsi per le competenze, eh, è quasi du eh, scusate, duplicato rispetto alle ore eh, liceali perché qui si prevedono almeno 150 ore in tutto il percorso. Eh, questo, mh, mh, questo corso di studi è caratterizzato da una grande flessibilità didattica in base alle esigenze della classe, in base alle esigenze del, degli studenti e eh, alla necessità appunto di plasmare eh, la, la, la programmazione eh, soprattutto eh, attingendo all'esperienza laboratoriale. Eh, si, si utilizzano delle metodologie didattiche tecnologicamente avanzate e quindi eh, l'informatica e eh, metodologie proprio tecnologiche sono proprio mh, implementate e incrementate rispetto per esempio ai percorsi liceali. Allora iniziamo eh, a vedere il settore economico. Allora, eh, amministrazione, finanza e marketing presente sia a Verres sia ad Aosta, AFM, è l'acrossico che individua eh, questa, questo, tipo, questo settore. E, ehm, si tratta della vecchia ragioneria che è stata aggiornata e modificata eh, in base alle esigenze di una eh, istruzione molto più, più attuale. Le materie di indirizzo sono economia aziendale, diritto ed economia. Eh, anche qui abbiamo però una buona base di preparazione su tutte le discipline e di cultura generale. Turismo. Allora, questo eh, approfondimento cultura è presente sia a Verrest sia ad Aosta. Anche qui le lingue ricevono una grande visibilità e sono molto importanti. Francese, inglese e tedesco, a differenza però del liceo linguistico, qui eh, l'interesse è eh, legato soprattutto al, al patrimonio artistico, al patrimonio culturale, al paesaggio, alla geografia turistica, all'arte e al diritto e alla legislazione turistica. Passiamo adesso al settore tecnologico, dove abbiamo un'offerta eh, ricca. Allora, eh, partiamo dal cosiddetto CAT, che è presente ad Aosta, Costruzione, Ambiente Territorio. Quello che erano i vecchi geometri, anche qui con numerosi ammodernamenti e con numerosi apporti innovativi. Allora, eh, innanzitutto eh, lo studio del, del suolo e del territorio, la geopedologia, la topografia, progettazione, costruzione, impianti e in questo periodo caratterizzato dalla transizione ecologica un tipo di studio di questo tipo risulta particolarmente attuale, particolarmente rispondente ai bisogni, ai goal dell'agenda dell 2030. Eh, abbiamo anche tutto il discorso di gestione del cantiere della sicurezza, dell'ambiente di lavoro elettronica ed elettrotecnica. Questi due indirizzi sono presenti, queste due opzioni sono presenti a Verres e ad Aosta. Inutile dire che le materie caratterizzanti sono elettronica e elettrotecnica, sistemi automatici, quindi con apertura alla robotica, tecnologie e progettazioni di sistemi elettrici ed elettronici. Anche questo corso di studi si rivela particolarmente interessante e particolarmente attuale in quanto eh, sappiamo tutti quali sono i problemi energetici che eh, stiamo affrontando, quindi questo è particolarmente importante e particolarmente rilevante. Informatica e telecomunicazioni presenti a Verres e ad Aosta. Anche qui eh, le materie sono l'informatica, sistemi e reti, tecnologie e progettazione di sistemi, telecomunicazioni. E um, in quest'epoca uh, in cui anche attraverso il PNRR uh, si fa riferimento soprattutto alla transizione digitale, uh, questo, uh, questo, questo studio, questo, uh, questo corso, riveste una particolare uh, importanza e gioca un ruolo molto molto attuale per chi naturalmente ha la passione e ha l'interesse. Allora, eh, agraria, agroalimentare e agroindustria. Questo percorso quinquennale è presente solo ad Aosta, non si tratta di una scuola regionale ma di una scuola paritaria e eh, qui ehm, le, le materie fondamentali sono produzioni vegetali, per esempio ortocultura, silvicoltura, eh, produzioni animali, trasformazione dei prodotti, per esempio nell'ambito caseario nella filiera per esempio, del grano e dei cereali, economia e biotecnologie agrarie. È un corso di studio, anche questo molto, molto attuale, legato al settore primario del, della nostra economia e possiamo dire un percorso molto green. Passiamo adesso all'istruzione professionale, sempre quinquennale eh, e anch'essa eh, piuttosto variegata, anche se si conclude con il diploma. Una didattica questa rispetto ai tecnici ancora più laboratoriale, ancora più attiva. Il, I percorsi per le competenze trasversali aumentano ancora di più, si tratta di almeno 210 ore nell'arco del, del, del quinquennio. La caratteristica mh, è l'acquisizione di eh, competenze professionali basate anche sull'attività sulla, sull laboratoriale e soprattutto sulla, mh, eh, sul, sul teaming, sul, sul fatto di lavorare in gruppo. Eh, la caratteristica peculiare è il PFI, progetto formativo individuale. Allora, questo PFI si prende cura del progetto di vita e si prende cura del, uh, delle, delle competenze sia da um, consolidare e sia da, da costruire in ogni singolo alunno, possiamo dire. Per cui gli alunni in, questo, in questi corsi di studi sono particolarmente seguiti, ricevono un'attenzione, um, possiamo dire, individualizzata e i docenti si preoccupano di uh, aiutarli proprio ad esprimere eh, tutte le loro potenzialità e a realizzare eh, tutte le loro attitudini. Allora, nell'ambito di, um, di, que di, um, uh, uh, di queste scuole quinquennali troviamo uh, alcuni indirizzi, dunque servizi per la sanità e l'assistenza sociale presenti sia a Verres e sia ad Aosta, che eh, fanno riferimento solta non soltanto ai soliti tradizionali segmenti di bisogni della, della popolazione, legati per esempio all'infanzia e all'assistenza degli anziani, ma dopo questo periodo di Covid, dopo questo periodo emergenziale, prestano particolare attenzione anche alle famiglie, a tutti i giovani la cui vita è caratterizzata da, da diversi disagi e ehm, si tratta di una professionalità questa molto utile ehm, anche nel nostro contesto territoriale eh, in quanto sappiamo del, delle carenze a livello sanitario di cui eh, afflitta non solo la nostra regione ma tutta la realtà italiana. Abbiamo poi servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera a Châtillon, si tratta di una, di una scuola ehm, paritaria e, ehm, in cui abbiamo eh, l'indirizzo sia sala e bar e sia l'indirizzo cucina. Eh, la preparazione del, degli studenti è molto curata in questi settori, hanno un'ottima preparazione anche di carattere culturale, di base e una specializzazione anche molto elegante in, eh, queste, ehm, in, in queste discipline. Abbiamo poi eh, produzioni industriali per il Made in Italy, eh, a Châtillon, ehm, in una scuola paritaria, che è l'Istituto Don Bosco, e ehm, qui eh, si parla soprattutto della, della lavorazione, e, eh, della, della lavorazione del, del legno a livello industriale, a livello artigianale, si cura anche tutto il discorso della, della commercializzazione e si presta anche particolarmente, attenzione a una realtà economica che è particolarmente importante per la regione, quella appunto quella dell'artigianato in, in legno. Manutenzione e assistenza tecnica, sempre a Chattionna, sempre al, al Don Bosco, ehm, riguarda soprattutto l'elettronica, l'elettrotecnica, la meccanica e le figure in uscita sono particolarmente preparate, particolarmente richieste dalla, dal mercato, quello per operatore, macchine, utensili e eh, per, per ditte e per, per, per, per industrie meccaniche. Poi figure di manutentore per impianti di risalita, per um, um, attrezzature per, per, il, per la movimentazione, terra neve e, e così via. Abbiamo poi eh, il Gara, l'ultimo eh, del, delle scuole eh, nate in ordine di tempo e fondata cronologicamente, che è la gestione delle acque e risanamento ambientale, che si trova esclusivamente ad Aossa. Ecco, eh, i cambiamenti climatici e eh, in particolare la gestione idrogeologica del, del territorio assegnano una particolare importanza a questo tipo di scuola che eh, ha una grande attualità e che è destinato a svolgere una, un grande ruolo. Allora, eh, io lascio poi eh, questa parte ai colleghi, mi soffermo come, ma non più di tanto perché già aveva parlato un po' la sovrintendente di questo, sull'obbligo di istruzione, vale a dire sul fatto che eh, uno studente non può abbandonare il sistema scolastico prima di aver realizzato 10 anni scortinati all'interno del percorso scolastico, quindi se uno studente inizia la scuola primaria a sei anni, conclude il proprio obbligo al, a 16 anni, purché tutti gli anni siano stati scrutinati. Vale a dire, se un anno non fosse stato scrutinato perché l'alunno ha accumulato più, di, ehm, del, del, set, eh, più del 25% del, delle assenze, allora quell'anno non viene computato nell'obbligo scolastico. Come la mh, sovrintendente aveva detto precedentemente occorre molta, eh, prestare molta attenzione alla seconda scelta perché non, è, non deve essere casuale ma nel caso in cui appunto, non, non si riesce a, ehm, ad accedere alla, alla, alla, alla prima scelta eh, anche questa seconda scelta deve risultare particolarmente motivante. Se si desidera eh, affrontare ehm, una, uno studio in un'istituzione un eh, scolastica ehm, paritaria occorre metterla come prima scelta, questo è il consiglio che si dà, e d'obbligo come seconda scelta occorre ehm, indicare eh, un'istituzione scolastica pubblica regionale. Ecco, questo è quello che avevamo detto, per essere certi che la propria scelta venga rispettata e che non ci siano problemi particolari. Io ho concluso questa parte, cedo la parola ora al, ai colleghi. Sì, buonasera a tutti, eh, io mi chiamo Andrea Paron e qui con me c'è Stefania Riccardi ehm, che è la coordinatrice del Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione, eh, dipartimento che in eh, sintonia con la sovrintendenza agli studi eh, diciamo che, eh, cura e organizza ehm, i percorsi IFP, ovvero i percorsi di istruzione e formazione professionale. E, si tratta di eh, percorsi come avete visto in una delle prime slide eh, che si trovano sostanzialmente in parallelo con eh, i percorsi quinquennali di istruzione e che consentono di eh, comunque assolvere a una cosa che abbiamo appena visto ovvero all'obbligo di istruzione non solo ma anche al diritto di istruzione ovvero di ottenere comunque entro i 18 anni, i 18 anni, 19 anni, eh, almeno una qualifica o un diploma professionale. Che cos'è l'istruzione e la formazione professionale? Si tratta di percorsi eh, formativi della durata di 3 anni che, posso, che portano all'ottenimento di una qualifica professionale oppure di quattro anni che portano all'ottenimento di un diploma professionale. Quali sono le caratteristiche particolari di questo tipo di percorsi? Sono percorsi fortemente legati al mondo delle imprese, quindi c'è una forte sinergia tra la formazione eh, diciamo che si svolge a scuola o presso un ente di formazione e le imprese presso cui si svolgono gli stage, poi entreremo un po' più nel dettaglio. E, ehm, e che quindi consentono di fare molta esperienza pratica senza dimenticare le materie di base. Cosa vuol dire? Vuol dire che eh, al di là dei percorsi molto professionali, molto tecnici, comunque viene garantita una eh, istruzione e formazione di base oh, vale a dire eh, lo studio dell'italiano, di una lingua straniera o anche di due lingue straniere, della matematica, della storia e così via. Quindi comunque viene garantita eh, a tutti eh, una eh, cultura generale. E per quanto riguarda questo aspetto pratico, ehm, vedete per esempio che già al primo anno di questi percorsi eh, viene richiesto un minimo di 100 50 ore in impresa formativa simulata e visite aziendali, essendo i ragazzi piccoli svolgono ancora questa attività pratica ancora a scuola o presso l'ente di formazione, mentre poi dal secondo anno si passa eh, direttamente ad attività di stage in impresa, eh, quindi secondo e terzo anno o poi quarto anno nel caso di percorsi quadriennali, con la possibilità da quest'anno anche di ehm, proseguire eh, il, il percorso formativo con, i con un contratto di apprendistato. Cos'è un contratto di apprendistato? In particolare l'apprendistato di primo livello è un contratto che permette al ragazzo di avere già un contratto di lavoro a tempo indeterminato e di ehm, approfondire ed imparare le tecniche di, un particola di una particolare professione eh, direttamente in impresa e poi sempre a scuola o eh, presso l'ente di formazione proseguire con, eh, le proprie, ehm, con, le con la formazione eh, di, diciamo, di base. Eh, cosa consente questo tipo di percorso come anche il, fa come anche il fatto che si effettuano molte ore di stage durante l'anno. Quella di eh, diciamo accompagnare eh, l'ingresso lavorativo, un ingresso lavorativo sostanzialmente immediato, quindi o dopo il terzo anno o dopo il quarto anno, un ingresso già nelle imprese. Quindi dopo l'istruzione, dopo l'ottenimento di una qualifica o di un diploma, si eh, prosegue entrando direttamente nel mondo di lavoro oppure si può continuare a specializzarsi per chi è interessato attraverso. Ulteriori percorsi di istruzione tecnica specialistica, ovvero gli IFTS che corrispondono sostanzialmente a un quinto anno e gli ITS che corrispondono a una formazione post scuola, diciamo, sono percorsi molto specialistici e che ehm, rispondono anche a particolari esigenze del mercato del lavoro e delle imprese che oggi sono sempre più specializzate e che quindi richiedono figure eh, molto particolari. Oppure si può sempre, per chi lo desiderasse, rientrare in un percorso scolastico per, ad esempio, ottenere il diploma di maturità e quindi eh, con tutto ciò che questo comporta eh, in quanto titolo, quindi eventualmente per il proseguimento degli studi o eh, per dei concorsi e così via. Quindi è comunque sempre garantita la possibilità di ehm, diciamo, rientrare nel sistema scolastico e ottenere il diploma. Entrando velocemente nel dettaglio dei percorsi che sono offerti nella nostra regione, eh, partiamo con i percorsi quadriennali che quindi eh, durano appunto quattro anni. Il primo è quello del, di tecnico degli impianti elettrici che si svolge a Châtillon presso il CNOS eh, Don Bosco. Eh, principali materie di indirizzo disegno tecnico, progettazione elettrotecnica, sbocchi professionali, lavoro presso imprese di installazione e manutenzione di impianti elettrici e sistemi di varia tipologia sia in ambito civile che industriale. L Aspetto interessante di questo percorso è che dopo due anni di lavoro qualificato come dipendente, quindi dopo l'ottenimento del diploma, volendo si può diciamo, avviare anche un'attività in proprio. Altro percorso quadriennale è quello nel settore del benessere, l'aspetto interessante di questo percorso è che si inizia con un primo anno comune e poi prosegue con due differenti diciamo, filoni, uno per chi desidera diventare acconciatore, uno per chi desidera diventare estetista, eh, appunto dura quattro anni, eh, si eh, svolge a Brissogno presso progetto formazione alla Torre delle Telecomunicazioni, le principali materie sono naturalmente legate alle specificità delle due, delle due professioni e aspetto interessante di questo percorso è che eh, l'esame di diploma consente eh, automaticamente l'abilitazione alla professione. Eh, sempre tra i percorsi quadriennali abbiamo un nuovo percorso di tecnico dello sviluppo e gestione di prodotti e servizi digitali, anche detto tecnico informatico, si, si svolge anch'esso a Brissogne presso Progetto Formazione, Torre delle Telecomunicazioni ed è un percorso dedicato al, agli aspetti eh, digitali, tecnologici e più innovativi. È una figura peraltro eh, particolarmente richiesta, poi ne, ne parleremo più avanti. E, e, e che quindi consente poi uno sbocco lavorativo non solo in aziende specifiche del settore delle, della comunicazione e dell'informatica, ma anche in tutte quelle aziende che comunque hanno bisogno al loro interno di un tecnico di questo tipo. Passiamo ora invece all'offerta di percorsi triennali, quindi che durano tre anni e che danno in esito una qualifica professionale. Il primo è quello di installatore e manutentore di impianti elettrici che è offerto presso il Corrado JEX di Aosta, eh, anche qui le materie eh, sono quelle tipiche di questo eh, indirizzo quali tecnologie elettriche, elettroniche e meccaniche e anche qui naturalmente gli sbocchi professionali sono eh, in particolare nel settore delle eh, costruzioni e eh, nel settore industriale. Eh, c'è poi il percorso dell'operatore agricolo montano, particolarmente legato al nostro eh, territorio. Eh, si svolge presso l'Istituto Agricolo Regionale, qui ad Aosta, dura tre anni. Le materie sono chiaramente legate al mondo dell'agricoltura, quindi frutticoltura, viticoltura, orticoltura, produzioni animali e lo sbocco è, è chiaramente verso eh, le aziende di questo settore, quindi eh, consorzi cooperativi agricole, eh, che sono anche abbastanza tipiche del nostro territorio. Come tipico del territorio è, naturalmente eh, sono le professioni turistiche, e quindi in questo senso eh, sono atti è attivo un percorso anche qui che consente poi un uno sdoppiamento, e quindi il percorso nel settore turistico ricettivo o nelle professioni legate alla gestione della sala e del bar oppure nelle professioni legate alla cucina si svolge questo a Chatillon presso la Fondazione per la Formazione Professionale e Turistica e dura tre anni e chiaramente è un percorso legato agli aspetti ad esempio dell'enologia, della merceologia, quindi legate alla gestione sia della cucina che della sala e ehm, naturalmente lo sbocco professionale è verso le aziende turistico-ristorative. Infine abbiamo un altro percorso, sempre triennale, nel settore della meccanica auto che anche qui si sdoppia, che quindi eh, prevede diciamo, un percorso legato alla, alla carrozzeria e un altro legato invece alla meccatronica. Si svolge anch'esso a Châtillon ed è offerto dal CNOS Don Bosco, chiaramente sempre dura tre anni, in esito la qualifica eh, professionale, materie anche qui legate in particolare alla professione quali l'elettrotecnica, l'elettronica, tecnologia dell'automobile, meccanica e tecnologia della carrozzeria e eh, anche qui i, i, gli sbocchi professionali eh, sono eh, chiaramente nel settore di riferimento, quindi la manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e eh, ciclomotori. Aggiungo solo un ultimo dettaglio. E poi lascio la parola al coordinatore che è legato al fatto che questi percorsi sono eh, continuamente eh, pensati e aggiornati eh, facendo proprio riferimento ai fabbisogni del nostro territorio quindi eh, c'è chiaramente un, una richiesta di formazione eh, più generale come quella che abbiamo eh, visto diciamo, nell'illustrazione dei percorsi dell'istruzione tradizionale ma c'è anche una grande esigenza di professionalità eh, molto più tecniche o molto più legate al mondo dell'impresa eh, quello che ci teniamo a sottolineare è che questi percorsi in genere comunque garantiscono un inserimento abbastanza veloce nel mondo del lavoro proprio perché sono percorsi costruiti eh, anche con le associazioni di riferimento, anche con le imprese di riferimento e, e, e con le quali c'è un rapporto continuo proprio per questi stage, per questi tirocini e molte volte anche per questi contratti di apprendistato. Sì, aggiungo solo due parole sui fabbisogni delle imprese e prima di farlo eh, volevo dire che per chi fosse interessato a questa tipologia di percorsi noi abbiamo preparato una guida che è qui mh, poi a disposizione, l'abbiamo fatta anche in forma cartacea perché eh, oltre che metterla sul sito nel canale lavoro del sito istituzionale della regione e mh, se siete interessati potete ritirarla prima di uscire. Um, I fabbisogni formativi che noi abbiamo individuato partono, eh, discendono dai fabbisogni occupazionali. Che cosa chiedono le aziende del nostro territorio? In questo momento tutto, nel senso che eh, la richiesta di lavoratori da parte delle aziende di questa regione, così come delle aziende di tutto il territorio nazionale, come si legge su tutti i giornali, è altissima. Eh, non si trovano competenze, non si trovano lavoratori neanche noi riusciamo a eh, soddisfare le richieste che ci arrivano al, a, come eh, centri per l'impiego e dipartimento Politiche del lavoro quindi la fame di competenze eh, a tutti i livelli eh, delle imprese è eh, un fatto conclamato questo significa che viviamo in un contesto in cui eh, I ragazzi, che tra l'altro sono sempre meno a causa della crisi demografica, hanno molte opportunità. Per cui la scelta che farete eh, fatela sulla base delle vostre attitudini perché sicuramente eh, troverete eh, spazio nel mondo del lavoro. Eh, le eh, filiere che sono più richieste in questo momento e che probabilmente continueranno nei prossimi anni sono ovviamente quella sociosanitaria, eh, la filiera green, quindi le due filiere delle transizioni, quella eh, green e quella eh, tecnologica, su cui già si è detto sia come risposta eh, da, dal settore dell'istruzione ma anche dal settore della formazione professionale, e tutto l'ambito delle manutenzioni, perché l'evoluzione dei processi produttivi in chiave, in chiave tecnologica richiede dei manutentori che eh, siano eh, evoluti, ma eh, in grado di interpretare sia le logiche eh, come dire, industriali che quelle dei, dei processi tecnologici. Abbiamo poi fatto un affondo all'interno di questa regione facendo un'analisi eh, sulle mh, aziende eh, del settore turistico ricettivo che è quello più trainante nella nostra regione, ed è emersa una eh, esigenza non tanto di professionalità elevate, che comunque eh, sono, eh, sono presenti, ma più, paradossalmente più facili da individuare nelle reti eh, nazionali ed internazionali quanto di eh, professionalità di base, eh, quindi si cercano cuochi, si cercano operatori di cucina, si cercano addetti alla reception, addetti alla sala bar, ehm, operatori di piccole manutenzioni negli alberghi e poi sono emerse anche delle figure nuove su cui stiamo lavorando per creare dei profili professionali dedicati come il gestore di spa, nei nostri alberghi sono presenti sempre delle piccole spa e quindi è necessario anche saperle gestire sotto il profilo eh, organizzativo ma anche economico. E poi ehm, la figura di un operatore eh, che segua la, la moda diciamo del, del cicloturismo e dell'e-bike, quindi un, una figura che possa garantire a, alle strutture ricettive e turistiche presenti eh, sul territorio sia la manutenzione delle biciclette ma, eh, ma anche eh, la gestione di, eh, di noleggi piuttosto che eh, di attività correlate al, a pacchetti turistici. Eh, su, questa, su queste professioni eh, insieme all'Associazione degli albergatori stiamo lavorando eh, e attualmente eh, l'altro filone su cui eh, ci, si sta, eh, sì, si pure, ci si sta impegnando è quello eh, di eh, individuare delle Uh, competenze trasversali su tutto il personale impiegato nel, nel, nelle strutture turistiche per raccontare meglio il nostro territorio. Uh, sono poi emerse le necessità di competenze trasversali come quelle digitali, di marketing turistico, di lingue uh, che possano far crescere le figure già presenti uh, nelle, nelle nostre strutture. Mm. Basta, io direi che altro non, non mi dilungherei salvo il fatto appunto di precisare che le richieste che noi processiamo all'interno dei centri per l'impiego e in ultima analisi del Dipartimento Politiche del Lavoro evidenziano, come dicevo prima, una forte... In questo momento un forte mismatch tra domanda e offerta di lavoro che eh, spesso ci costringe a, eh, ad andare a riqualificare del personale già esistente eh, che eh, molte volte viene espulso dal mondo del lavoro per ehm, una serie di, di, di, di elementi legati alle crisi aziendali, si trova fuori dal mercato del lavoro senza competenze e questo comporta eh, un, oltre che eh, problematiche a carico del singolo anche uno sforzo dell'organizzazione pubblica specialmente nell'andare a ricostruire ricostruire e ricostituire attraverso operazioni di reskilling le competenze di questa forza lavoro, cosa che se a Monte ci fosse stata una scelta più consapevole delle strade da intraprendere per la formazione per la costruzione delle competenze non probabilmente sarebbe successo. Uh, fine. Grazie.